In questo tutorial vedremo come funziona l'interfaccia di SketchUp Make 2015. Allora, come in tutti i software c'è una barra dei menu nella parte superiore che fa accedere ai comandi e, e eventualmente a dei sottocomandi. Nella parte inferiore c'è in questo momento una uh, barra degli strumenti principali, cioè una toolbar, uh, che può essere Spostata, ridimensionata e spostata. Tutte le altre toolbar si trovano sotto il menu View, Visualizza, eh, alla voce Toolbars si aprirà questa finestra in cui c'è l'elenco delle toolbars presenti in SketchUp. Ogni volta che spunterò una nuova, ne vedrò appunto, la vedrò comparire nella mia area di disegno e potrò andarla a posizionare in una parte appunto della, della mia interfaccia. La parte centrale è occupata appunto dall'area di disegno, in cui in questo momento sto vedendo appunto i tre assi e eh, la modalità di visualizzazione della modalità in cui si andrà a disegnare è una modalità di, di eh, visualizzazione prospettica, c'è cioè quindi un eh, ideale piano 0, piano terra e uno sfondo con un cielo sfumato che appunto fa capire che la visualizzazione tridimensionale è prospettica. Nella parte inferiore eh, c'è una barra in cui eh, nella parte a sinistra ci sono indicati alcuni eh, suggerimenti legati allo strumento attivo in questo momento, in questo momento è attiva una selezione non c'è nessun strumento di disegno e quindi quello che è scritto appunto nella barra in basso è relativo alla modalità di selezione e alle eh, opzioni che posso eh, applicare a questa selezione. Nella parte a destra invece c'è una VCB si chiama in inglese value control box, ossia una casella di eh, valori numerici che saranno quelli che mi fanno disegnare appunto con precisione alcune eh, le figure geometriche e le operazioni che sto facendo nel disegno ehm, in SketchUp, per esempio se io prendo lo strumento di rettangolo e inizio a disegnare, vedrò in questa casella eh, cambiare i valori appunto, a seconda di come mi sposto, eh, in, in particolare in questo caso per questo strumento io vedo le due coordinate del, dell'angolo opposto al primo che ho disegnato che mi determinano appunto, la, eh, le dimensioni di base e altezza del rettangolo che vado a disegnare in questa casella non mi sarà necessario andare, anche se mi trovo nell'area di disegno mentre sono qui, senza spostarmi con il mouse qui, posso andare a scrivere eh, dei valori e direttamente saranno scritti lì, quindi dei valori non è, per l'immissione dei valori non è necessario che io sposti il mouse dall'area di disegno. Per tornare alla modalità selezione basta cliccare sulla barra spaziatrice e per tornare indietro di un comando, cioè per cancellare in questo caso il rettangolo, basterà cliccare su CTRL Z, oppure andare sotto Edit e eh, cliccare sul, eh, sul comando Undo. L'ultimo elemento che fa parte dell'interfaccia dell di SketchUp sono le palette. Le palette si possono aprire tutte dal menu Window. Sono delle finestre mobili, apro eh, per esempio quella dedicata ai materiali, Finestra mobili, nel senso che tenendo cliccato col sinistro sulla barra su cui c'è scritto il titolo della finestra, posso andarlo a spostare in qualsiasi parte del, della mia area di disegno. Sono ridimensionabili e sono compattabili. Cioè, un clic li fa, uh, fa chiudere questa finestra. Se poi ne posso aprire più di una e sono impilabili, Posso quindi tenerle tutte e due compattate e andare ad aprire. Quella che mi serve nel momento in cui mi disegno, ovviamente, ognuna di queste può essere poi chiusa attraverso uh, cliccando su questa croce.